Ok, esperimento. Ciao, sono Francesco e eh, lavoro per uh, Blender ad Amsterdam. Blender è il software libero, open source di grafica e animazione 3D. In particolare, io lavoro al Blender Institute, che è uno studio di animazione che ha prodotto cortometraggi come V-Bug Bunny, Sintel, uh, Tears of Steel, Cosmos Laundromat e la serie Caminandes. Lavoro con Blender da una decina d'anni vivo qui ad Amsterdam dal 2012 non ho mai caricato volontariamente un video con la mia faccia su YouTube quindi perché iniziare adesso l'idea è nata eh, parlando con Pablo, mio amico, mio collega ci siamo chiesti esistono un sacco di contenuti online che parlano di Blender, soprattutto sono tutorial, ma esistono contenuti che parlano dello sviluppo di Blender eh, della community in una lingua che non è l'inglese e quindi abbiamo deciso di di chiedere, di provare a fare, fare un video eh, per vedere se c'è interesse nell'ascoltare queste cose e io sono fortunato, lavoro eh, appunto al Blender Institute dove un sacco di sviluppo di Blender succede, lavoro a contatto con i core developers, gli sviluppatori di Blender eh, buona parte degli sviluppatori di Blender sono al Blender Institute che lavorano con artisti di alto livello che creano contenuti tutti i giorni eh, usando Blender, migliorandolo eh, sempre di più e quindi è un'ottima un opportunità insomma, per provare a raccontare di prima persona eh, le cose, le cose che stanno succedendo. Sono felice di fare questo esperimento in, in italiano piuttosto che in inglese, anche se è molto difficile parlare di queste cose in italiano, però è una sfida, secondo me sarà interessante. Quindi quello che vorrei sapere è, esistono, esistete, ci siete, cioè ci sono persone a cui interessa questa cosa e chi siete? Dove siete? Siete su Twitter? Siete uh, qua su YouTube? Su Facebook? Dove sono le community italiane? Dove è la community italiana di Blender? Uh, al tempo quando ho iniziato era, uh, ero su Kino3D e Blender.it Quindi vorrei riallacciare un attimo i rapporti e capire se, se c'è interesse Se volete parlarmi mi trovate su Twitter, è più o meno l'unico posto che uso Il mio sito è fcd.com, fatemi sapere, ciao!